Scusate, sto diciamo aspettando di collegarmi con Simone per anni. Visualizza. Eccoci. Scusate. Non riusciamo a collegarci. Forse sì. Ciao, ci sì. abbiamo fatto. <ride> C'è stato qualche problema tecnico, non sono molto pratica di Instagram. Allora, no, ma... saluto, sì, ti infatti... saluto e saluto, saluto tutti quanti. Volevo eh, solo ricordare che questo è il settimo appuntamento di uh, una serie di conversazioni che si chiama, uh, diciamo, abbiamo intitolato Casa La Terza e che uh, sostanzialmente, diciamo, ritenere un po' l'aspirazione di tenere aperto un dialogo con gli autori, i lettori e tutti quelli che ci vogliono seguire, insomma, in questi giorni in cui siamo tutti chiusi in casa, eh, eh, si, può, si può commentare si può interagire con, con gli autori nelle conversazioni su Instagram naturalmente eh, ti introduco brevemente per chi non conoscesse Simone eh, in foto, ma eh, Simone Pieranni è un giornalista del manifesto che si occupa di esteri in particolare diciamo esperto di Cina e di Asia e eh, si può dire che sia come dire, uno dei più interessanti osservatori e interpreti della Cina contemporanea in Italia e naturalmente è naturalmente un argomento diciamo, che è tornato alla ribalta e di grandissimo interesse ancora più che in passato, diciamo nelle ultime settimane per motivi ovvi. E quindi è con grande piacere che cominciamo questa. Questa diretta Instagram, la prima della mia vita, non so se è la prima anche della tua. Sì, su Instagram in assoluto sì. Infatti, ovviamente la rete andava malissimo poco, poco prima di collegarsi, quindi già temevo il, il disastro, invece beh, se non altro si è riusciti a connetterci. E saluto anch'io tutti, naturalmente, non so come si fa, diciamo, le dirette Instagram. Comunque, eccoci qua. Allora, io siccome non sono in grado di diciamo, improvvisare niente, come tu ben sai, eh, la mia spontaneità è zero, mi sono preparata delle domande. Vai. <ride> delle domande per te, perché, e poi sono sicura che arriveranno anche delle domande a chi ci sta seguendo, credo. Certo. Allora, eh, volevo entrare subito nel vivo della conversazione eh, chiedendoti, eh, tra l'altro visto che stamattina sul manifesto hai, eh, hai scritto un articolo diciamo, sullo stesso tema, eh, volevo mh, chiederti innanzitutto eh, questo, diciamo mh, tu sei un esperto di Cina, abbiamo detto prima e quindi è da qui che partiamo. Ehm, la Cina è stata eh, percepita non, non troppo tempo fa eh, come, eh, come l'untore un po' dell'epidemia della, della, de, dell che adesso diciamo, stiamo vivendo tutti quanti e anche come, eh, scusate, non so se mi sentite, forse mi devo mettere il microfono, diciamo come l'untore e anche un po' com come uno stato irresponsabile perché non ha uh, gestito sin dall'inizio l'epidemia uh, uh, però adesso c'è un uh, ribaltamento totale del, della, della percezione della, della cina nel senso che adesso è concepita come lo stato che ci manda i medici le mascherine uh, le, le, i rifornimenti per gli ospedali, um, in che ruolo ha giocato il partito comunista cinese in questo? e Qual è la strategia, se c'è una strategia dietro, insomma? Sì, eh, diciamo che la Cina da epicentro eh, dell'epidemia, praticamente oggi è considerata invece l'epicentro degli aiuti a tutti i paesi che oggi devono confrontarsi con il Covid-19, che ormai ha dei numeri altissimi anche al di fuori della Cina, non solo in Italia, e in Europa, ma anche negli Stati Uniti. Oggi sembra che stiamo superando addirittura i numeri italiani. Eh, prima di entrare nel merito, volevo solo dire una cosa, perché a proposito di questo shift, di questo passaggio della Cina, in realtà è un passaggio che è avvenuto soprattutto, eh, come dire, probabilmente anche nel sentimento comune, però resistono ancora tutta una serie di Ehm, come dire, di elementi di pregiudizi nei confronti eh, della Cina l'abbiamo visto ieri sera ieri sera in Italia è successa una cosa clamorosa perché a un certo punto eh, l'ex ministro dell'interno Salvini ha messo su Facebook un servizio di un tele, di un TG, del Tg Leonardo del 2015 nel quale si parlava di esperimenti nel laboratorio di Wuhan eh, con topi e pipistrelli per creare il virus ovviamente è una roba completamente decontestualizzata da quello che è la situazione attuale che era già stata assolutamente smentita addirittura Nature che aveva fatto un articolo proprio sul laboratorio di Wuhan nel 2017 ha dovuto mettere appena scoppiata l'epidemia una specie di editor's note dicendo questo è il nostro articolo ma non significa che la Cina abbia creato il virus perché sappiamo dagli esperti che questo virus è una cosa naturale che, che come dire è nato come nascono di solito i virus cioè all'interno di animali che come dire trasportano questo virus finché non si passa un a un altro animale e poi eh, all'uomo. E ieri sera è stato incredibile perché io a un certo punto stavo lavorando e mi è esploso praticamente Whatsapp, decine di messaggi con questo video eh, inviato e allora a quel punto lì no, eh, sarebbe, è molto bello cercare di raccontare quello che succede oggi in Cina e come la Cina si approccia appunto a livello internazionale, invece bisogna sempre perdere tempo praticamente a eh, come dire, fare il debunking di notizie infondate, completamente decontestualizzate che però no, insistono su due cose. Da un lato quello comunque che c'è un pregiudizio eh, che abbiamo visto nei primi momenti eh, dell'epidemia, no? quando si è creato un vero e proprio sentimento quasi sinofobo in alcune in alcuni momenti e dall'altro un pregiudizio che, come dire, fa parte probabilmente più della natura dell'uomo rispetto a eventi apparentemente inspiegabili come questo epidemia cioè cercare sempre comunque un capo espiatorio, cercare qualcuno che è responsabile, qualcuno che ha fatto qualcosa anche se non ce lo raccontano. No? Ecco, tutto questo naturalmente ha un po' come dire, eh, sporcato la possibilità, diciamo, da, di, di, di raccontare invece che cosa è successo poi eh, in questi giorni. Eh, tornando appunto alla domanda, in effetti eh, la Cina praticamente che si è trovata a confrontarsi all'inizio da sola eh, con, con l'epidemia, eh, una volta superata con tutta una serie di strumenti e modalità che poi magari vediamo, ha cominciato a eh, sfruttare praticamente il fatto che è il primo paese che è uscito, è uscito dall'emergenza e a sfruttare in realtà tutto quanto eh, aveva già costruito in precedenza per diventare praticamente appunto il centro eh, degli aiuti, che poi aiuti tra virgolette, nel senso che in molti casi vende i prodotti. Mm. E in questo senso ci sono due cose secondo me molto importanti. In primo luogo che il progetto della nuova via della seta, che è un po' il progetto simbolo praticamente della Cina di oggi, cioè un progetto di infrastrutture, un progetto mastodontico di infrastrutture, di collegamenti per far viaggiare molto più, molto più velocemente eh, le merci, si è rivelato utilissimo in questa circostanza per far arrivare nei vari posti naturalmente eh, gli aiuti. In secondo luogo, di che aiuti parliamo? Parliamo però più di mascherine, di kit, di tamponi, di macchinari medici che confermano proprio la centralità della Cina nella filiera mondiale, perché tutte queste cose sono prodotte quasi tutte eh, in Cina. E quindi nel momento in cui molti paesi come ad esempio l'Italia, la Spagna, ma anche molti paesi asiatici hanno bisogno di, questi, eh, di queste strumentazioni, la Cina naturalmente è come dire, il loro primo fornitore e quindi ha messo a disposizione tutto questo piano eh, per arri far arrivare gli aiuti. Ovviamente. Questo, la Cina non è un ente filantropico, naturalmente ha i suoi, i suoi calcoli e mentre in Europa. Eh, possiamo parlare di un soft power come siamo stati abituati a vedere quello anche americano, eh, cioè aiuti e sostegni che poi natura, che, natura, che cercano di eh, migliorare no, l'immagine anche della Cina di fronte all'opinione pubblica. Abbiamo visto che quando sono arrivati i medici cinesi e i primi aiuti cinesi, io ero abbastanza stupito perché anche ai telegiornali no, si parlava di questa grande eh, generosità cinese, soprattutto contrapposta all'assenza praticamente eh, di aiuti invece dagli Stati Uniti che sono sempre stati considerati ma la potenza nostro riferimento culturale, economico e anche scientifico e tecnologico. Eh, quindi qua abbiamo già un altro aspetto, cioè ci è caduta un po' eh, come dire, la certezza di avere gli Stati Uniti come paese più avanzato e invece scopriamo che la Cina in questo momento, se non di più, è tanto quanto avanzata. Eh, gli Stati Uniti ma è soprattutto in Asia che la Cina invece sta operando con molti aiuti in Iran, in Iraq, in Pakistan, in Sri Lanka e questo è ancora più importante perché sono paesi con i quali la Cina aveva avuto tutta una serie di difficoltà ad esempio a far approvare alcuni progetti di recente ed è chiaro che adesso nel momento in cui hai bisogno di aiuto, io arrivo con gli aiuti quando poi dovrai approvare un progetto per costruire ad esempio una diga o un aeroporto nuovo sarà molto difficile dire di no <ride> naturalmente a Pechino ma io diciamo, vedo anche nella percezione comune eh, che eh, come dire, la Cina ha acquistato in questo periodo una quantità di punti, ma proprio parlo di, di opinione pubblica, eh, di, di persone che conosco, di amici, di familiari, eccetera, quindi evidentemente questo, questo eh, soft power eh, poi eh, ha, ha i suoi effetti, ecco, viene sì, diciamo forse l'operazione di, uh, di, di, di rendersi, uh, come dire, di, di farsi guardare con, con occhi nuovi, sta, sta riuscendo, io direi in qualche sì. modo. Questa è la più grande preoccupazione, probabilmente, che la Cina ha uh, da tempo, eh, non, solo, non solo in questo momento storico particolare no, che viviamo con appunto la pandemia, la pandemia del de coronavirus. In realtà Già in precedenza la Cina ritiene sempre, dà molta importanza a quello che gli altri paesi pensano della Cina. Anche per questo, eh, come dire, Pechino è arrivata preparata, possiamo dire, a questa circostanza da anni praticamente in cui ha cambiato anche alcuni approcci rispetto ad esempio ai rapporti con i paesi. Pensiamo semplicemente all'attivismo incredibile dei diplomatici cinesi che fino a 6-7 anni fa era impensabile che un ambasciatore ad esempio cinese in Italia o negli Stati Uniti o in paesi importanti rilasciasse interviste o, come dire, commentasse praticamente quello che succede all'interno dei paesi di cui è ambasciatore. Invece abbiamo assistito negli ultimi tempi a un attivismo veramente incredibile e queste cinghie di trasmissione praticamente da Pechi, tra Pechino e i paesi mh, europei o anche asiatici o anche gli stessi Stati Uniti dove c'è un ambasciatore molto attivo che proprio di recente ha rilasciato un'intervista importantissima per capire anche un po' l'approccio praticamente della Cina in questo momento. Ecco, Abbiamo, siamo di fronte a un paese che eh, come dire, pur avendo affrontato un momento molto difficile e complicato, perché comunque parliamo di un lockdown di, di 60 milioni di persone e in cui in Cina si è chiuso tutto, nel senso che è proprio tutto tutto, non funzionava niente, mm, ecco che eh, arriva preparato a una circostanza che invece a noi occidentali ci ha trovato decisamente più impreparati. Senti Simone, ma diciamo al di là di questa, di questa immagine comunque di, mh, probabilmente che corrisponde alla realtà di efficienza cinese nell'affrontare il contagio e nel contenerlo, ehm, volevo chiederti, mh, come dire, naturalmente essendo un regime autoritario eh, ci sono delle ombre dietro questa efficienza, ci sono dei... Insomma, eh, dei sospetti o delle certezze di eh, limitazione di libertà personali molto forti e, e, e ti volevo chiedere appunto di, di fare un commento su questo perché noi diciamo come eh, vediamo quello che ci viene proposto naturalmente dal, dal partito però si può immaginare eh, come dire eh, in, in qualche misura che, sia, eh, che ci sia stata una forte insomma una, una forte azione del governo sì, ovviamente quando noi parliamo di Cina dobbiamo come dire, eh, sempre ragionare sul fatto che stiamo parlando di uno Stato eh, che è guidato da un partito unico, che non è da considerarsi una democrazia mh, come quelle nostre occidentali e che anche eh, come si dice, nel momento in cui ha dovuto affrontare questa emergenza tenendo presente che in realtà i paesi asiatici sono generalmente più preparati a questo tipo di emergenza, perché hanno avuto negli anni recenti, basta pensare al 2002-2003, la SARS, hanno avuto delle epidemie, quindi hanno attivato dei protocolli di sicurezza eh, che hanno poi messo eh, in campo. Nonostante questo, in realtà però la Cina, nell'attuare le prime misure nei confronti del coronavirus, ha ritardato, un periodo di tempo, in particolare 15 giorni di tempo, prima di mettere in atto le misure di contenimento, che potrebbero in realtà essere costate molto da un punto di vista delle vite umane e della diffusione del contagio. Perché? Noi sappiamo, abbiamo ricostruito attraverso eh, le note che, ufficiali eh, ma anche insomma, quello che si muove all'interno dei social media eh, cinesi che sono molto attivi e, e sono molto più attivi di quello che pensiamo in realtà c'è molta più discussione e generano molte più informazioni di quello che noi crediamo nonostante ci sia una censura molto forte eh, che in realtà poi in questa circostanza ha, la ha lavorato in maniera diversa magari poi vediamo come comunque noi sappiamo per certo che alcuni medici verso la fine di novembre, inizio dicembre, avevano riscontrato dei casi di un ceppo anomalo di polmonite e lo avevano immediatamente comunicato alle autorità. E, da quel momento questi medici, alcuni di questi, sono stati redarguiti e sono stati invitati a non diffondere praticamente rumors e bufale. In realtà questi dottori pensavano che si trattasse di un nuovo caso di SARS. Mm. Eh, si attiva comunque in qualche modo ufficialmente eh, la, la burocrazia del Partito Comunista Cinese, tanto che il 30 dicembre la Cina comunica all'Organizzazione Mondiale della Sanità l'esistenza di questo ceppo anomalo eh, di polmonite. Ma fino praticamente al 20 gennaio eh, a Wuhan e nel Hubei, che, è, che fin da subito è, è stato riconosciuto come il focolaio, come l'epicentro dell'epidemia, del, dell non viene fatto niente praticamente, non viene comunicato ai cittadini la... Il, il problema esistente e soprattutto non viene effettuata nessuna politica di contenimento. Tanto che il giorno prima dell'inizio della quarantena i dirigenti locali del Partito Comunista erano impegnati in una cena, perché era il capodanno cinese, con migliaia di invitati perché volevano battere, entrare nel Guinness dei primati, per capire diciamo, la distanza tra l'effettivo problema e la comprensione quasi della classe dirigente locale. Questo è dovuto a vari motivi. Secondo eh, come dire i cinesi più vicini al governo e anche secondo molti stranieri che sono particolarmente vicini in alcuni casi al governo cinese eh, è giustificata il silenziamento ecco, di questi dottori tra cui anche Li Wenliang che poi sarà il dottore che muore eh, proprio di coronavirus a 34 anni diventa una sorta di simbolo in realtà di questa, eh, di questa vicenda mm. Sono stati silenziati perché si dice che eh, in un paese di 1 miliardo e 400 milioni di abitanti diffondere un eventuale panico avrebbe reso la situazione a livello di ordine pubblico ingestibile. In realtà, probabilmente ci sono più cause. E una delle principali è la difficoltà che storicamente ha la Cina di trasmettere praticamente le informazioni e gli ordini dal centro alla periferia. Questo accade, accadeva già in epoca imperiale e accade ancora oggi. Innanzitutto perché la Cina è un territorio vastissimo, è 30 volte l'Italia, e nelle zone più periferiche, come ad esempio Wuhan e Lubei, si creano praticamente delle sorte di camarilla politiche, dei gruppi di potere che spesso non sono neanche d'accordo più di tanto con eh, il potere centrale e che soprattutto gestiscono le singole regioni come se fossero degli stati nel senso che le regioni cinesi hanno dei PIL che sono paragonabili a quelli di stati eh, occidentali e sono tutti in competizione tra loro e sulla base di quanto eh, diciamo, crescono ricevono finanziamenti, aiuti, sostegni quindi nel momento in cui c'è un problema le autorità locali hanno sempre molta difficoltà e problemi a comunicarle al centro per non sfigurare in qualche modo oppure per non creare una sorta appunto di problema con le autorità centrali e questo probabilmente è anche quello che è avvenuto in questo caso dopodiché dopo questa defaianza iniziale che però probabilmente è costata parecchio perché secondo il sindaco di Wuhan prima della quarantena 5 milioni di persone se ne sono andate dalla città. Mm -hmm. e queste sono persone, 5 milioni di persone che hanno girato eh, per il paese magari hanno viaggiato tanto più alla luce di quello che sappiamo oggi del covid eh, cioè che ha un altissimo livello di contagio anche degli asintomatici e quindi naturalmente significa 5 milioni di persone probabilmente con una grande percentuale contagiata anche se senza alcun sintomo che si è mossa per il paese e ha diffuso inevitabilmente il contagio dopodiché nel momento in cui però è partito il lockdown, la quarantena come dire, la Cina è rientrata sui binari che ben conosciamo nel momento in cui si tratta di affrontare un problema, cioè determinata, draconiana e molto concentrata per arrivare eh, all'obiettivo. Ehm... Diciamo, Ci siamo addentrati un pochino nella, nella, eh, nella mentalità, nella, nella cultura politica anche cinese, perché eh, appunto ce ne parlavi prima rispetto all'organizzazione dello Stato centrale e delle varie, degli, dei vari Stati singoli che compongono la Cina. Volevo chiederti, perché mi aveva incuriosito molto eh, leggendoti sul manifesto. Tu parlavi di uh, un'anima taoista in un abito confuciano quando ti riferivi appunto alla mentalità uh, dei cinesi ed è interessante capire che cosa vuoi dire perché um, anche rispetto all'interpretazione di come è stata gestita uh, l'emergenza e di come anche la popolazione ha sentito uh, diciamo, la gestione dell'emergenza, di come l'ha interpretata insomma. Sì, questo secondo me è un punto cruciale, eh, nel senso che allora, noi abbiamo discusso molto in Italia negli ulti, nelle ultime settimane, nel momento in cui abbiamo dovuto fronteggiare l'epidemia, si è parlato moltissimo del modello cinese, del modello cinese utilizzato eh, per contrastare l'epidemia, e si intendeva quasi sempre per modello cinese la durezza della quarantena. Cioè una mm -hmm. quarantena nessuno usciva di casa, eh, perché c'erano pene molto alte previste per chi sgarrava c'erano dei controlli a tappeto praticamente anche che non consentivano praticamente alle persone diciamo, di andare che ne so, a sciare ad esempio ecco. e nello stesso tempo eh, lo stop totale, no? la chiusura totale che in realtà è stata sottolineata di meno perché ovviamente signif avrebbe significato dover ragionare anche in Italia sulla chiusura totale delle attività produttive, invece si è scelto diciamo, di, di riscontrare il modello cinese solo ed esclusivamente quar sulla quarantena in realtà ovviamente non è stato il modello cinese in questo caso non è solo la quarantena. Ha avuto innanzitutto un utilizzo impressionante di tutto quel comparto di intelligenza artificiale di big data che già in Cina è quotidianità e che non è stata creata ad hoc, ma è stata semplicemente messa a disposizione no? eh, totalmente. Quindi, per dire, il problema principale nella diffusione di un virus è spezzare la catena del contagio. E in Cina, come hanno fatto? Come hanno fatto in Corea del Sud. Cioè tracciando praticamente le persone e isolando quelle che avevano incontrato via via eh, dei contagiati. Però eh, poi sono stati utilizzati, appunto, sono stati inviati i medici, sono stati utilizzati i droni, che tra un po' probabilmente verranno utilizzati anche da noi, eh, tantissime cose che però non avrebbero probabilmente funzionato se non esistesse un substrato culturale, possiamo dire, eh, che, che è tipicamente asiatico e che fa riferimento appunto alla tradizione filosofica e politica anche eh, asiatica, che ha fatto sì che la popolazione eh, abbia risposto in un certo modo rispetto a quelle che erano le indicazioni eh, del governo. In quell'articolo che hai citato io appunto ricordavo eh, l'anima taoista e il vestito confuciano per eh, raccontare… Per, per cercare di eh, far comprendere che eh, la Cina non funziona in bianco e nero. No? In realtà, come dire, ha una terzietà, eh, c'è cioè una dialettica che si risolve anche con soluzioni creative proprio attraverso il bilanciamento di queste due eh, praticamente eh, anime. Eh, il taoismo, ovviamente, adesso sto parlando in maniera tranchant, perché poi eh, stiamo parlando di di filosofie che hanno una loro storia, che si sono evolute, che sono state modificate, che sono state reinterpretate. Si è parlato, ad esempio, di neo-confucianesimo, eccetera. Però, proprio andando un po' terra a terra e tagliando con l'accetta, mi perdonino i filosofi, ecco, in Cina in realtà noi siamo abituati a pensare no, a dei dei signorsi che obbediscono e basta. In realtà... Esistono queste due anime, addirittura l'anima che io ho definito per capirci taoista, che è quella più ribellista, quella più eh, capace anche di scardinare il potere, prevede proprio di fatto in Cina, la cultura cinese, prevede proprio quella che viene chiamata la revoca del mandato, eh, cioè no? il mandato celeste con cui l'imperatore governava la Cina e oggi possiamo sostituire l'imperatore il partito comunista e più o meno rimane un po' lo stesso schema mentale. Nel momento in cui... L'imperatore o il partito comunista, lo Stato cinese non risponde alle esigenze della popolazione in maniera equa o per il benessere della popolazione, esiste un diritto praticamente a revocare il mandato, proprio a ribellarsi, a buttare giù praticamente eh, l'imperatore. La storia cinese è piena eh, di eventi di questo tipo. Contemporaneamente, esiste anche. Questa, quest anima confuciana che naturalmente è molto radicata e che grossolanamente potremmo definire come un sistema gerarchico che prevede tutta una serie di rapporti gerarchici familiari e tra Stato e popolazione. Ed ecco che nel momento in cui lo Stato invece risponde con prontezza e invita la popolazione a certi comportamenti per il bene comune la popolazione risponde praticamente obbedendo, seguendo queste direttive e il punto discriminante secondo me tra il sistema valoriale asiatico e quello occidentale, eh, che fa sì forse che in Asia funzionino meglio certe misure di quanto non funzionino qua da noi, è proprio questo aspetto secondo me, cioè la sen il sentimento che esiste un bene collettivo superiore a quello dell'individuo e che quindi nel momento in cui c'è da preservare la, uh, la società tutta intera, eh, sia disposti a, de, a, de, a, come dire, a obbedire a certi ordini e a, come dire, a rinunciare anche ad, alcune, ad alcuni diritti ad alcune, ad alcune libertà. Questo è importante secondo me perché ci spiega perché ha funzionato in Cina e perché ha funzionato ad esempio in Corea del Sud, che è una democrazia mh, come più o meno simile a quelle nostre, anche se è una democrazia che potremmo definire eh, confuciana nonostante la Corea sia un paese che ha fatto progressi, è molto simile a noi per certi aspetti, no? a livello di individualismo, eccetera. Eh, però lì regge ancora questa impalcatura, tra l'altro, visto che ne avevamo parlato, ad esempio c'è questo libro, non so se si vede… lo vedo al contrario. Eh, ok. «Democrazia confuciana nell'Asia orientale», che è proprio di un sudcoreano, che racconta molto bene mm -hmm. come oggi praticamente si, debba, si possano definire democrazie confuciane, eh, quelle asiatiche, che hanno proprio uno scarto valoriale, non so come dire… prendiamo il sogno cinese, no? Il sogno cinese, che ricorda molto il sogno americano, ma il sogno cinese è un sogno collettivo. Praticamente si dice che se la Cina è forte, ogni cinese starà bene, migliorerà le proprie condizioni sarà più felice. Il sogno americano, sappiamo, è che invece se io, come dire, no? mi sbatto e realizzo i miei sogni, sono felice. Ecco, questa credo che sia una contrapposizione che emerge proprio in queste circostanze. Ma nel senso che a noi viene chiesto di stare a casa per preservare come dire la salute di tutti e ognuno di noi cerca praticamente una gabola per uscire di casa in qualche modo e sfuggire a questo ordine ma non è un sentimento ribellistico in realtà è un sentimento molto egoistico invece uh -huh. appunto in Asia come dire si risponde in maniera più corale poi questo non significa che non ci siano delle storture eh? perché appunto ad esempio in Cina eh, L'anima ribellistica resiste tanto quanto da noi in certi casi siamo molto simili ai cinesi, fatta la legge e trovate l'inganno, però in questi casi qua invece, quando proprio c'è un pericolo effettivo, in maniera autoritaria o perché appunto c'è questo approccio, comunque le cose sembrano rispondere in maniera diversa, la popolazione sembra ah, sì. rispondere in maniera diversa. Infatti, mi, appunto, ieri quando parlavamo al telefono mi hai appunto spiegato, fatto questo parallelo tra democrazia confuciana appunto, e democrazia occidentale, e, e mi dicevi che effettivamente per noi è strano pensare che ci siano delle. delle degli stati che non sono stati occidentali, non sono stati democratici, stati con i quali noi identifichiamo la ricchezza, l'innovazione, il potere, che sono più avanti di noi su alcune cose, cioè che sono più avanti dal punto di vista scientifico dell'innovazione. Poi non è un giudizio di valore, nel senso che non è che la democrazia confuciana sia meglio della democrazia occidentale, naturalmente eh, sono due modelli diversi, eh, però, eh, appunto, mi, mi dicevi che ci, ci lascia quasi basiti, ma o, o forse quasi non, non, la, non la realizziamo questo, questo cambio di, eh, di prospettiva che forse invece dovremmo, insomma, accettare a un certo punto. Sì, secondo me questo è un aspetto tra i più interessanti che, diciamo, in questi giorni sto anche un po', cercando di, di scrivere una cosa su questo, cioè il coronavirus come acceleratore praticamente no, dell'ascesa asiatica. Noi viviamo già in un mondo nel quale, eh, detto in termini marxisti, l'accumulazione di capitale è in Asia, lo diceva già Righi vent'anni fa. Cioè c'è in effetti un'espansione economica asiatica che all'interno di un mondo iperconnesso come il nostro... Dall'economia trascende poi molto spesso no, nei modelli culturali, in approcci a tutta una serie di problemi. Già oggi l'Asia è molto più influente nelle nostre vite di quanto non fosse eh, poco tempo fa. Come dire, gli equilibri del mondo no, si sono spostati. Eh, da Facebook, che era il modello, l'innovazione, che ne so, eh, americana, oggi usiamo TikTok. Adesso ovviamente le circostanze sono quelle non sono quelle che sono, però no, abbiamo tutta una serie di... Eh, abbiamo vissuto già tutta una serie di cambiamenti. Questo è un, un fenomeno, un, un processo che è inevitabile e paradossalmente il coronavirus sembra accelerarlo perché in Asia, per tutto quello che abbiamo detto finora, probabilmente usciranno prima che l'Occidente da questa crisi, quindi saranno in grado di affrontare il nuovo mondo con più, come dire, programmazione, che già ne hanno tendenzialmente più di noi, eh, di noi. ma poi c'è un altro aspetto. Eh, noi siamo abituati a pensare mh, a tutto quello che è eh, altro dall'Occidente, ad esempio, pensiamo a uno stato, quando noi pensiamo a uno stato autoritario, eh, pensiamo eh, avvicinabile alla Cina, noi pensiamo all'Unione Sovietica, per dire, no? Ecco, questo è un errore gravissimo, eh, secondo me, per eh, capire veramente quello che, quello che sta succedendo, perché percepiamo lo stato autoritario come uno stato povero, eh, brutale, come uno stato di polizia. Eh, inaccettabile dai nostri punti di vista e soprattutto comunque uno stato arretrato e che quindi di fronte ad esempio un'epidemia di questo tipo dovrebbe crollare praticamente perché non avrebbe nessun tipo di, eh, strumento, di strumento per eh, agire invece oggi ci troviamo di fronte a uno stato autoritario che è tra i più ricchi e tra i più potenti eh, del mondo per tutta una serie di processi di cui anche l'occidente ha fatto parte nel senso che la Cina è stata proprio presa per mano e accompagnata nel consesso mondiale nel, 2000, nel 2001 entra nel WTO nel mercato mondiale perché conveniva a tutti, perché conveniva a tutti andare a produrre a bassissimo costo in Cina e quando quindi poi parliamo di stato autoritario, dobbiamo anche come dire, relativizzare. È cioè uno stato autoritario quando ci conviene, ma quando dobbiamo andare a produrre in Cina e in modo da non interessarci minimamente ai diritti dei lavoratori, eccetera, allora lì va bene lo Stato cinese. No? Comunque, tornando a bomba, lo Stato cinese oggi è uno stato autoritario, però è ricco ed è avanzato, e questa per noi, probabilmente, è una cosa. Che ancora dobbiamo ragionare su, su cui ancora dobbiamo ragionare dobbiamo fermarci un attimo su un passaggio perché non è, eh, non è chiaro a tutti perché insomma non, voglio dire magari bisogna eh, tirarlo un po' fuori dal resto delle cose c'è stata una grande trasformazione del sistema produttivo cinese eh, negli, ultimi, negli ultimi anni, correggimi forse negli ultimi 15 anni, 20 anni, forse un po' meno, e, eh, e si è passati da un modello in cui si eh, produceva in beni di, eh, ad, alto, ad alta intensità di lavoro ma a bassa tecnologia un progetto, un piano per portare il sistema produttivo cinese ad essere il più innovativo al mondo e questa cosa si sta realizzando. È molto importante saperlo. Non so, non perché bisogna essere esperti di Cina, ma perché bisogna capire un attimo quali sono gli equilibri che si stanno uh, ridefinendo. Allora, volevo chiederti uh, di introdurre questa trasformazione e, e, e poi, a, poi arriviamo insomma ad altri anche punti da toccare. Sì, chiaramente noi siamo abituati a pensare alla Cina come la fabbrica del mondo, come l'abbiamo conosciuta praticamente negli ultimi vent'anni o trent'anni, Nel senso che negli anni, a fine anni 70 la Cina inizia questa trasformazione economica che, la tras, che appunto fa diventare la Cina il centro praticamente della produzione della manifattura mondiale. Eh, con eh, come caratteristica quella di produrre a basso costo e vendere poi a prezzi bassi in giro eh, per il mondo come ben sappiamo no? la cinesata, la cineseria, i negozietti cinesi ma in realtà pure i macchinari degli ospedali arrivano dalla Cina pure i componenti delle auto, pure i componenti dei nostri cellulari nel 2008 c'è la, la crisi economica che ehm, come dire, sconvolge praticamente l'Occidente e quindi calano gli ordini da, delle, per le esportazioni cinesi e la dirigenza cinese capisce che deve praticamente cambiare il proprio modello perché altrimenti sarebbe arrivato a un punto eh, di crisi no? nel momento in cui non hai più i clienti che ti chiedono, eh, che ti chiedono praticamente i prodotti ed ha iniziato a spingere moltissimo sul mercato interno e sull'innovazione tecnologica ma non è che all'improvviso nel 2008 la dirigenza cinese si è svegliata e ha detto, ah, dobbiamo investire nella in tecnologia. In realtà è dalla fine degli anni Ottanta che la Cina investe moltissimo in ricerca, anche ricerca eh, senza eh, un'immediatezza commerciale, la Cina praticamente ha fatto dagli anni 80 ad oggi quello che gli Stati Uniti hanno fatto dopo la seconda guerra mondiale e che ha prodotto internet, la rete, che ha prodotto tutta una serie di beni di consumo che sono diventati anche simbolo no, del sogno americano della nostra, dell'influenza americana eh, culturale sul nostro mondo ebbene la Cina è iniziato a fare la stessa cosa nel momento in cui praticamente invece l'Occidente diminuiva il ruolo dello Stato in tutta una serie di funzioni e diminuivano anche quindi eh, gli investimenti e la natura pubblica di certi servizi e oggi con la questione della sanità al collasso lo vediamo nel senso, no? da noi come, come tutta una serie di processi abbiano come dire, diminuito la possibilità di avere dei servizi pubblici per tutti con un intervento statale per tutti è anche un'innovazione in grado, come dire, di far funzionare meglio alcune cose e fronteggiare meglio alcuni problemi. In Cina l'hanno fatto e oggi in qualche modo raccolgono, raccolgono questi, questi risultati. Pensiamo ai macchinari, ad esempio, eh, degli ospedali, abbiamo parlato poi anche delle cose tipo le mascherine, eccetera, però in Cina si utilizzano già, ad esempio, modelli predittivi all'interno degli ospedali, eh, si effettua già la chirurgia a distanza. Sono tutte cose che appunto pongono a Cina in un punto molto avanzato in questo momento del, pro, del suo processo tecnologico e che eh, con il coronavirus eh, lo scarto rischia di essere ancora più ampio dopo che speriamo prima possibile supereremo l'emergenza A questo proposito volevo chiederti eh, diciamo, di raccontare anche per esempio insomma, anche molto brevemente quali sono queste eh, nuove tecnologie che sono state utilizzate per per, per fronteggiare il virus e che sono state appunto, come, come dicevamo prima, non solamente fabbricate in Cina ma eh, concepite, e pensate e sperimentate lì, eh, per cui eh, quali sono queste nuove tecnologie che sono state utilizzate e, e, e appunto se hanno avuto poi un, un esito? Sì, beh, secondo me una delle cose più interessanti che la Cina ha sperimentato nel corso di questa emergenza coronavirus sono i cosiddetti eh, assistenti vocali. No? Noi abbiamo presente Siri o Alexa che in realtà poi, come dire, dopo due, due, due domande, e due risposte, già uno si è annoiato perché non è probabilmente un'intelligenza artificiale in grado di dare soddisfazione su certe cose. Ad esempio, un problema che hanno avuto gli ospedali cinesi e anche gli ospedali italiani è quello praticamente no, di fare uno screening delle persone. Eh, sia quelle che arrivavano. Cioè l'obiettivo allora, anche in Cina è stato fin da subito dire non venite in ospedale, no? vi chiamiamo e cerchiamo di capire cosa fate. Immaginiamoci persone che si devono mettere lì a telefonare a tutte le persone, fare delle domande e poi riportare i dati magari in digitale in modo che eh, i medici possano utilizzare, eccetera. In Cina hanno utilizzato gli assistenti vocali che sono avanzatissimi da un punto di vista ehm dell'utilizzo e anche della funzionalità assistenti vocali che riuscivano a fare 200 telefonate ogni 5 minuti e in questo modo loro chiamavano una persona chiedevano quanto hai di febbre eh, che medicina hai preso allora, e davano anche addirittura una, una mini diagnosi in caso naturalmente non fosse grave la situazione quindi stai a casa, prendi questa, queste medicine chiama questo numero come se dall'altra parte ci fosse effettivamente una persona questo ha permesso di scremare ad esempio un lavoro in mane praticamente eh, da fare una seconda, una seconda cosa importante credo che sia la digitalizzazione che è stata fatta negli ultimi anni in Cina ad esempio di, tutti, di, di tutto il lavoro ospedaliero che ha di nuovo facilitato moltissimo il lavoro eh, dei medici eh, in questo caso e questa è una conseguenza proprio della crisi della SARS praticamente del 2002 e del 2003 infine poi naturalmente c'è eh, più che un'innovazione un è stata utilizzata eh, la propensione che ormai in Cina è quotidiana da molto tempo dell'utilizzo praticamente dello smartphone per fare qualsiasi cosa. Eh, mm. In Cina non, esistono più, non si usa più cash, eh, si fa tutto col cellulare o con il riconoscimento facciale. E praticamente il mix di tutti questi elementi, eh, ha fatto sì che ad esempio nella, nel tentativo di spezzare le catene del contagio eh, si sia provveduto alla, al, massimo, al massimo del risultato mettendo insieme tutto questo io avevo fatto un esempio in un articolo di un uomo che praticamente torna a casa propria era andato dai familiari per il capodanno cinese torna a casa propria a Danzhou che è una città del sud della Cina e appena arriva a casa, poco dopo essere arrivato a casa lo chiama la polizia dicendo eh, abbiamo saputo che sei appena tornato da eh, quel posto là dove ci sono dei contagiati quindi stai a casa a 15 giorni com'è che hanno saputo tutto questo? dalle telecamere delle, che hanno riconosciuto la sua targa praticamente dell'auto e quelle del condominio che eh, hanno fatto capire che lui era praticamente tornato a casa a un certo punto quest'uomo si annoia come tanti di noi in quarantena esce, si va a fare una passeggiata e quando torna, riceve un'altra chiamata dalla polizia e gli dicono, sei uscito, non dovevi uscire. L'abbiamo visto dalle telecamere con riconoscimento facciale nel, al lago, il lago di Amjou, che è un posto fantastico, meraviglioso. E naturalmente ancora poi dalle telecamere di casa. E non solo, hanno avvisato pure il datore di lavoro per dire, guarda che questo se viene al lavoro è un problema perché in realtà è stato in posti contagiati. Non è un'unica soluzione, no? Significa praticamente far lavorare insieme cosa? Una rete 5G velocissima nell'elaborazione dei dati, perché noi pensiamo che la popolazione cinese, sappiamo appunto, come abbiamo già detto, è più di un miliardo, i dati devono essere elaborati in maniera velocissima e ci sono tantissimi modi con i quali la Cina praticamente può prendere questi dati oggi come oggi. Eh, io sono stato proprio un anno fa, esattamente un anno fa, in Cina e sono stato in una, in una zona di innovazione dove ci sono tantissime startup e mi facevano vedere una, eh, una macchinetta di quella che vende snack ad esempio che passandoci davanti ti riconosce e ti dice ciao Simone ah, l'altra volta hai preso una coca cola vuoi un'altra coca cola per dire ovviamente poi come dire ci può, può farci ci fa ragionare queste cose su, su, su tutta una serie di aspetti di intrusione, eh, naturalmente. Però in Cina è eh, quotidianità, quindi alla fine hanno preso tutto quello che già accade e con, con il quale di solito controllano eh, la stabilità sociale, no? Cioè tutti questi dati che oggi vengono presi per spezzare le catene del contagio, quotidianamente in Cina sono utilizzati eh, per invece, come dire, effettuare uno si dice per la sicurezza uh, delle persone, tenendo presente che comunque in molte città è diminuito tantissimo, ad esempio, il livello eh, dei crimini. E dall'altro, però, naturalmente, eh, eh, eh, come dire, è un'intrusione nella vita delle persone, perché allo stesso modo con il quale io posso vedere gli assembramenti di contagiati, io posso vedere un assembramento sospetto e intervenire subito eh, con la polizia, ritenendo magari che possa trattarsi di un assembramento che ne so, di contestatori, cosa che ovviamente in Cina non accade quasi mai, però per dire... Tutto questo sì, ha degli aspetti naturalmente inquietanti, cioè molto inquietanti specialmente se si, pen si pensa a questo sistema di, eh, di tecnologie utilizzato per controllare invece che per eh, appunto spezzare la catena di contagio in ogni caso io appunto notavo eh, tra poco chiudiamo ti, ti, diciamo, ti faccio un'ultima domanda io notavo che ehm, in questi giorni eh, si parla di, una, di un utilizzo del modello della Corea del Sud di, in Italia mi chiedo quanto sia diverso rispetto al modello cinese cioè cioè, c'è una differenza? Oppure il modello cinese e il modello della Corea del Sud sono in fondo la stessa cosa? Allora, eh, tecnicamente ci sono alcune differenze, però stiamo parlando della stessa cosa. Cioè la possibilità praticamente di prelevare qualsiasi tipo di dato dagli strumenti che noi utilizziamo. Stamattina leggevo sul Washington Post un articolo su un'applicazione che stanno per utilizzare negli Stati Uniti che attraverso proprio, no, tutte le applicazioni che uno usa si può capire se una persona eh, mantiene la dis il distanziamento sociale o meno. Uh -huh. Se lo stanno chiedendo praticamente tutti i paesi al mondo come utilizzare diciamo, questo, queste risorse, d'altronde abbiamo tantissimi dati e dicono perché non utilizzarli in questo caso per questa emergenza. Allora, la differenza tra Corea del Sud e Cina è che questo tracciamento in Corea del Sud viene utilizzato nella specifica circostanza mentre invece uh -huh. in Cina viene utilizzato quotidianamente a prescindere dal coronavirus viene utilizzato sempre il vero problema qual è? mettiamo che noi da domani in Italia utilizziamo lo stesso sistema Cioè, dal, adesso noi vedono che siamo a casa e quindi sono tranquilli magari poi vado a buttare la spazzatura e, e mi arriva un messaggio dicendo Dovai", no? allora facciamo che utilizziamo tutti questi dati quindi lo Stato italiano in questo caso o, o le singole aziende danno allo stato questi dati con tutti i nostri spostamenti. Ok, finisce la crisi da coronavirus. Dobbiamo affidarci praticamente al buon cuore dei governi se vorranno continuare. a Una volta che utilizzi questi strumenti, poi è difficile non utilizzarli anche per altre cose e questo è il vero problema, secondo me che pone eh, la questione eh, del tracciamento. Cioè, se domani eh, è finita finisce l'emergenza coronavirus e c'è comunque la possibilità di tracciare tutti i comportamenti degli italiani è voglio dire magari nel momento in cui hai un governo che è rispettoso dei dati personali prova anche magari a studiare un modo perché i dati siano considerati bene comune e questo dovrebbe farlo tutta l'Europa in realtà e quindi come dire toglierli sia dal, dal, dalle piattaforme eh, quindi i vari Facebook, Google eccetera sia da tendenze eh, come dire di ipercontrollo in stile 1984 oppure il rischio che un governo democratico ma illiberale come già ne esistono tanti, possa utilizzare questi dati per come dire, appianare completamente il conflitto sociale o per come dire, decidere che cosa è giusto o sbagliato fare sulla base di quelli che sono i nostri dati e questo è, come dire, secondo me, il problema che la nostra civiltà proprio dovrà affrontare cioè, come sì, utilizzare chiaramente ci sono diciamo, in, ogni, in ogni stato poi ci sono, a seconda del, dell'avanzamento democratico in cui è eh, ha degli strumenti poi per per declinare questo quest utilizzo delle tecnologie, in Italia abbiamo per esempio il garante della privacy che dovrebbe, eh, che, che appunto oggi appunto leggevo un, un pezzo credo su Repubblica in cui eh, spiegava che sarà eh, questo utilizzo sarà limitato a, a questo periodo naturalmente però eh, è chiaro che eh, magari ecco anche in altri, in altri luoghi, in altri posti del mondo questo, questo utilizzo rimarrà eh, diciamo sotto traccia eh. cioè, e... dico solo una cosa ad esempio no? questo sì. sistema qua di tracciamento in Cina è stato utilizzato anche per capire se nel periodo precedente all'esplosione del contagio, io avevo avuto, una persona aveva avuto dei contatti. Ad esempio, andavi sul sito delle ferrovie dello Stato o delle, della compagnia aerea e ti diceva: Ah, guarda, che su quel tuo volo c'era Bianca, la terza, che adesso è contagiata. Allora, è un servizio utile, perché io in quel caso posso sapere che avevo vicino una persona contagiata. Ok, in questo caso va bene. Ma se domani mi dicono, attenzione, perché sul tuo volo c'era questa persona che noi la consideriamo una persona, che ne so, poco rispettosa dello Stato italiano, quindi, eh, eh, non lo so, è questo, no? Sì, è la, certo. La, la, il rischio. certo. Però, certo. Quello, io... quello che possiamo osservare è che, mh, purtroppo, eh, le tendenze in atto negli stati liberali, come vengono definite alcune democrazie occidentali, o in stati come ad esempio la Cina, in realtà, che noi spesso descriviamo come delle distopie, no? come dire, oddio, la, che, che cosa brutta che fanno eh, in Cina, in realtà sono molto più vicini a noi di quello che pensiamo. Infatti la nostra paura è proprio di vedere uno specchio no? Nel, in una situazione mm. nella quale potremmo praticamente eh, finire anche noi. Mm allora io uh, adesso in, diciamo siamo in chiusura perché è già l'una meno 10 e, mh, volevo mh, prima di chiederti diciamo di consigliarci un libro come facciamo con ognuno di questi incontri eh, volevo consigliarvi un libro io eh, che eh, diciamo perdonatemi ma lo, lo, come dire, è appunto coerente con la chiacchierata che abbiamo fatto. Simone Perani ha scritto un libro dal titolo Red Mirror. Questo libro per Editori La Terza. Questo libro sarebbe dovuto uscire, sarebbe dovuto uscire ad aprile, adesso, in realtà ai primissimi di aprile. Ma naturalmente, con il lockdown, non è, non è possibile mandarlo in libreria perché purtroppo le librerie sono chiuse. Quindi volevo dirvi che questo libro uscirà a maggio, se tutto va bene, insomma, vediamo come, come evolve la situazione, e eh, si parla proprio di queste tematiche, cioè eh, le, le, le nuove tecnologie che, vengono, che sono state sviluppate in Cina, quali sono, come influiscono sulla nostra vita, in che maniera la Cina si sta posizionando come nuovo leader globale eh, sotto molti punti di vista. Quindi vi ricordo il titolo che è Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina, io ho già letto perché ho, ho lavorato appunto con Simone mentre lo stava, lo stava, lo stava scrivendo e, e chiedo adesso a Simone di, di, di, di, di consigliare un libro su sì. Onzo. So. Volevo non rispondere velocemente, vedo. Un cittadino non gradito potrebbe perdere i diritti civili? È proprio questo il punto, nel senso che noi andiamo verso un nuovo concetto di cittadinanza e dovremo capire se questa cittadinanza sarà determinata da algoritmi o ancora invece, diciamo, da una convivenza civile. Ieri mi avevi detto due libri, quindi io ne consiglio due. Uno che è l'ultimo che ho letto, e sono tutte e due di due donne. Uno si intitola eh, Tre donne di Lisa Taddeo, e che è una non fiction novel Lisa Tadeo è stata otto anni insieme a tre donne addirittura si è trasferita di casa per seguire la vita proprio quotidiana di una persona e parla, secondo me in questo periodo di quarantena è utilissimo, anche se è un po' frustrante parla dei desideri e quindi secondo me è finissimo poi invece l'altro che l'ho letto prima e credo che sia l'ho letto prima che iniziasse la quarantena ma è secondo me fondamentale è questo di Donna Haraway Sutrucene eh, sopravvivere su un pianeta infetto è incredibilmente attuale. Donna Hara poi naturalmente per chi si occupa di tecnologia postumano, gender, femminismo, cyber e tutto è come dire una sorta di, di guida, di pietra, di guida totale e quindi questo è un libro che è uscito da, da, da non tanto tempo e lo consiglio a tutti perché è fenomenale e in più è incredibilmente attuale con la situazione che stiamo vivendo va bene, allora grazie mille Simone, grazie e ci chiedono di parlare di Hong Kong insomma, magari faremo anche un'altra diretta per approfondire <ride> alcuni temi, va bene okay. grazie Simone, grazie a te ciao. Bianca e alla terza, ciao, ciao.